Vediamo come gestire eh, la privacy e la sicurezza, in particolare, del nostro account Google. Ovviamente dobbiamo accedere con le nostre credenziali. Una volta che abbiamo effettuato il login basta cliccare sull'icona che contiene l'iniziale del nostro nome o la foto, se abbiamo caricato una foto o un'immagine nel nostro profilo e poi clicchiamo su gestisci il tuo account Google. Si apre questa pagina, nella parte centrale vediamo questi quattro pannelli, uno si riferisce a privacy personalizzazione, un altro alla sicurezza, eh, allo spazio di archiviazione che abbiamo ancora disponibile, poi una procedura guidata per il controllo della, delle impostazioni della privacy del nostro account, ma agli stessi contenuti possiamo accedere anche navigando il menu di sinistra allora quindi io adesso navigo da questa parte eh, tenete presente che comunque eh, è una, una navigazione non lineare nel senso che navigando per esempio nella sezione persone e condivisioni troveremo delle opzioni o delle eh, funzionalità da attivare o disattivare che riguardano i dati e la personalizzazione quindi ci riporterà a una pagina che magari avevamo già visitato eh, prima eh, è comunque eh, diciamo una... sono tutte procedure guidate eh, quindi eh, si riesce a fare quello che si desidera insomma senza grossa fatica la prima sezione riguarda le informazioni personali questi ovviamente sono tutti dati fasulli questo è un account che utilizzo per Registrare video tutorial di questo tipo non è chiaramente il mio account personale e qui vediamo i nostri dati e poi qua sotto possiamo scegliere quali dati rendere visibili. Quindi, se clicchiamo su vai a informazioni personali, ritroviamo lo stesso elenco di dati che ci riguardano e accanto a ognuno di essi troviamo o l'icona con queste due persone che significa questa informazione visibile a tutti o il lucchetto vuol dire visibile soltanto a te. Possiamo andare a modificare eh, come preferiamo. Torniamo indietro e ehm, passiamo a dati e personalizzazioni. Qui c'è una procedura guidata che eh, per eseguire un controllo eh, sulla privacy Su come sono impostate le varie opzioni di privacy sul nostro account quindi possiamo eh, cliccare su inizia e ehm, procedere o altrimenti che è più o meno la stessa cosa, eh, scorrere la pagina e andare a eh, settare le impostazioni che vogliamo eh, da questa pagina direttamente da qui, quindi vediamo che abbiamo attivato o, o perché è attiva di default o perché l'abbiamo attivata noi, questa è, atti è attiva di default la registrazione di tutto ciò che facciamo nel web quindi se io vado a cliccare qua vado a vedere gestisci attività che qua sotto scorrendo eh, c'è tutta la cronologia di tutto quello che ho fatto eh, nel web quindi navigando in internet che cosa, che cosa sono andata a guardare eh, e che cosa ho fatto quindi capirete bene come mai non, ho, eh, non sto utilizzando il mio account personale per registrare questo video tutorial anche se ho fatto tutte cose molto lecite però appunto eh, riguardano soltanto eh, me e eh, si può cambiare impostazione chiaramente e poi si può scegliere se eh, eliminare automaticamente dopo un tot di tempo queste informazioni oppure se vogliamo che rimangano sempre eh, registrate fino a quando non le cancelliamo noi manualmente eh, quindi adesso per tornare indietro qui mh, aspettate uso questa freccia ogni tanto mi perdo ok e eh, poi torniamo indietro anche da qua quindi eh, eravamo su dati e personalizzazione questo riguardava il fatto della registrazione di tutto ciò che facciamo eh, nel web è disattiva eh, la cronologia del non, non vengono registrate la, la cronologia delle posizioni e quindi se mh, questo account lo utilizzo col mio smartphone non non vengono registrate i luoghi dove registrati i luoghi dove vado eccetera, mentre attiva la registrazione della crono di tutta la cronologia di tutto quello che faccio su YouTube. Chiaramente anche qua si possono andare a modificare le impostazioni. Qua eh, si può decidere di eh, Attivare o meno la personalizzazione degli annunci pubblicitari, non si possono disattivare gli annunci, gli annunci pubblicitari ci arrivano comunque, eh, se è attiva arrivano annunci pubblicitari curvati sul nostro profilo, quindi in base a tutto quello che hanno registrato e di tutto quello che facciamo, eh, decidono quali tipo di eh, annunci, farci visualizzare. Se la disattiviamo comunque ci arriveranno degli annunci pubblicitari ma non saranno più curvati sul nostro profilo. E Dopodiché anche qua posso andare a guardare e a ricontrollare eh, tutto ciò che, che viene registrato riguardo alle attività eh, nel web e con le app e alla cronologia delle posizioni. Eh, così come mh, si può andare a, alla Google Dashboard per andare a vedere eh, la registrazione di tutte le attività che facciamo con le diverse app di Google, quindi le attività di ricerca con Google Chrome, con eh, la mail, con l'app Google Drive e con, altri, con altre app. Qui lo spazio d'archivazione è totalmente disponibile ancora, ci sono ancora tutti i 15 giga perché appunto è un account che non uso veramente, eccetera. E si può continuare ad andare, ehm, si possono impostare anche ehm, delle funzionalità per rendere eh, accessibile, più accessibile, più leggibile il ciò che visualizziamo. Nel, sul computer, sul, con, quando siamo connessi a questo account l'impostazione della lingua, eccetera le prenotazioni, chiaramente qua possiamo prenotare eh, voli, hotel, pagare tramite Google andando a settare e a memorizzare i dati nostre, della nostra carta di credito nell'ultima sezione, ma adesso andiamo a vedere la sicurezza allora, la sicurezza eh, ci chiede, in pratica eh, ci dice, qui abbiamo la possibilità di cambiare la password e eh, possiamo, qua vediamo una spunta verde, vuol dire che è tutto a posto, quando non c'è la spunta verde c'è un punto esclamativo, non mi ricordo se è rosso o giallo, significa che c'è un elemento eh, di attenzione, quindi possiamo andare, a controllare quale sia l'elemento privo di spunta verde, magari ce n'è anche più di uno. E qua ci viene detto semplicemente se ci viene segnalato semplicemente se c'è stato un accesso al nostro account da parte di un dispositivo che Google non riconosce come uno dei nostri dispositivi soliti dal quale, dal quale effettuiamo l'accesso di solito e... Um, ci dà la spunta verde, poi, qui con accesso e ripristino, se abbiamo inserito eh, o un numero di smartphone, eh, un numero di cellulare, oppure mh, un altro eh, indirizzo mail. Cioè, Google vuole avere, vuole, desidera molto avere almeno un un canale diverso da quello di questo account per contattarci in caso di attività sospette su questo account oppure semplicemente per attivare la procedura di eh, recupero password quando la dimentichiamo e quindi appunto o un, un numero di telefono o un altro eh, indirizzo mail o anche entrambi ma ne basta uno per avere diciamo la spunta verde Altre impostazioni che riguardano eh, la sicurezza e se vogliamo, se decidiamo di voler accedere col telefono, cioè se vogliamo eh, che basti eh, inserire l'indirizzo mail e poi toccare il nostro smartphone, eh, arriverà una notifica, dovremo clic eh, toccare il sì per accedere quindi come metodo alternativo all'inserimento della password oppure questa opzione che trovo molto utile io con il mio account vero la utilizzo della verifica in due passaggi, quindi quando noi utilizziamo eh, entriamo nel nostro account in luoghi che non siano i nostri luoghi abituali di residenza o di lavoro e su, utilizzando dispositivi che non sono i nostri dispositivi abituali può essere utile avere questa verifica in due passaggi cioè inserisco le mie credenziali normalmente e poi però per accedere devo anche utilizzare il mio smartphone questo perché eh, così se su quel dispositivo in qualche modo vengono registrate le mie credenziali, comunque non si riuscirà comunque ad accedere al mio account perché ho attivato la verifica in due passaggi, chiaramente la verifica in due passaggi non, non si attiva sui propri dispositivi, non è il caso, sennò diventa veramente scomodo Ok, quindi qui c'è il numero di cellulare, l'altro indirizzo mail per essere contattati e altre opzioni. Persone e condivisioni, semplicemente andiamo possiamo settare se vogliamo che Google salvi automaticamente tutte le informazioni di contatto delle persone con cui entriamo in contatto utilizzando questo account, oppure se non vogliamo che ci sia questa registrazione automatica, se vogliamo poter condividere facilmente la nostra posizione sui social, oppure se non vogliamo che la cosa avvenga semplicemente con un click. Qui se scegliere i dati da rendere visibili si torna nella sezione eh, informazioni personali che abbiamo visto prima e si settano come si preferisce, visibili a tutti oppure soltanto a me. E qui eh, se vogliamo che quando lasciamo una recensione eh, o un commento su... Un, un luogo che abbiamo visitato piuttosto che un'app un che abbiamo utilizzato eccetera se siamo d'accordo sul fatto che questa recensione eh, sia visibile mh, in particolare ai nostri contatti eh, quindi mh, fatta vedere soprattutto i nostri contatti con foto, nome eccetera eccetera eh, per dire ai per dire nostri contatti, guarda il tuo amico ha detto che questa è una cosa meravigliosa, insomma utilizzare il nostro messaggio per sponsorizzare eh, alcune cose. E l'ultima pagina, se vogliamo pagare, avere dei metodi di pagamento e quindi poi poter acquistare eh, articoli online, piuttosto che pagare abbonamenti o effettuare prenotazioni, qui abbiamo la possibilità di inserire i dati della nostra carta di credito, eccetera.